pace bene cari fratelli e sorelle benvenuti Quarta Domenica del tempo di Pasqua è chiamata la Domenica del Buon Pastore. Si merita infatti sul capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni dove appunto Gesù applica a sé questa immagine meravigliosa del pastore e oggi anche una seconda immagine della porta. Dove ci troviamo nel Vangelo? Gesù ha appena guarito il cieco nato. Quest'uomo è stato cacciato fuori dalla sinagoga per aver professato la sua fede in Gesù e i farisei accusano Gesù in un certo modo di essere un impostore. Gesù inizia nel brano proprio di oggi eh, dicendo di sé ma guardate che alla fine chi non entra per la porta è un ladro e un brigante ma chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Gesù in modo semplice cosa sta dicendo? Guardate che io non sono un imbroglione, non sto cercando di venire a voi con raggiri dicendo di essere qualcuno che non sono, io entro dalla porta, entro attraverso la porta delle scritture, cioè la scrittura parla di me, se uno vuol capire, capisce, le mie opere sono lampanti e colui che entra dalla porta è il pastore delle pecore. A noi questa immagine dice poco, ma se andiamo all'epoca di Gesù, anzitutto aveva un forte significato biblico, perché nell'Antico Testamento il gregge è il popolo di Dio, il pastore è Dio. Salmo 23, Signore il mio pastore non manco di nulla quindi era un'immagine forte che Gesù sta applicando a sé l'immagine proprio di Dio poi è stata applicata anche a coloro che avevano e hanno il compito di guidare il popolo di Dio i pastori prima il re poi nel popolo santo del Signore i sacerdoti i suoi ministri Gesù sta applicando a sé proprio l'immagine di Dio ed era anche una forte immagine simbolica perché perché se ci pensate la pecorella ha bisogno del pastore perché il pastore la porta a pascolare la protegge, la cura. Ecco è un'immagine tenerissima, bella quella del, del pastore e ci ricorda che noi siamo tutti delle pecorelle che hanno bisogno di un pastore, che le guidi di essere protetti, di riscoprirci custoditi, amati. Ecco il Signore dice io sono il pastore, è lui colui che si prende cura di noi, che ci conduce, che ci guida. E cosa fa questo pastore? ci dice successivamente il testo, il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la sua voce, egli le chiama ciascuna per nome e le conduce fuori. Vedete, questo pastore che è il Signore ci guida attraverso la sua voce, cioè attraverso la sua parola che risuona soprattutto nel Vangelo che la Chiesa annuncia. Ecco, questa parola però va accolta ci vuole un guardiano che apra. Ognuno di noi ha dentro di sé questo guardiano, è il nostro cuore. Ognuno di noi è chiamato ad aprire il cuore a queste parole del Signore e a lasciarle entrare dentro di sé, a far spazio alla parola di Dio. E spesso e volentieri noi viviamo in superficie o peggio ancora viviamo fuori di noi stessi, tutti presi a soddisfare piaceri o a vivere secondo la mentalità del mondo. Se ci facciamo caso, anche all'interno della scrittura, il tema dell'andare e del rientrare in profondità è fondamentale. Pensate al figlio prodigo, ridotto nella miseria, il Vangelo dice rientrò in se stesso. Prima dove era? Era fuori di sé. Ecco, noi a volte possiamo vivere così, totalmente fuori da noi stessi. Invece l'opera del Signore, la sua parola, se la accogliamo cosa fa? Ci riporta al nucleo essenziale del nostro essere, ci porta in profondità, ci sveglia da quel sonno, da quell'abbioccamento che viviamo, ci porta a seguire altri falsi pastori che non ci portano di certo alla libertà. E cosa fa questo pastore? Le conduce fuori, ci conduce fuori, da che cosa? Da questo recinto. Nel caso di Israele questo recinto era questa legge, questo modo di vivere una relazione con Dio non autentica, ma in questo recinto vedeteci ogni tipo di recinto, di schiavitù nella quale noi siamo, con i miei schemi che mi bloccano, con le mie paure, con i, le mie abitudini sbagliate, con i miei vizi, insomma il Signore cosa fa? Ci viene a liberare, non a portarci da un recinto a un altro, dalla schiavitù a un'altra, ma ci viene a tirar fuori ci propone un cammino di libertà dura tutta la vita. Questo pastore, continuando a leggere il testo, cammina davanti alle pecorelle e le pecorelle lo seguono perché conoscono la sua voce, mentre invece non seguono l'estraneo. Vedete, in genere i pastori non vanno davanti al gregge, stanno dietro. Gesù invece non fa così, perché? Perché Gesù non ci obbliga, non è lì a spingere, a obbligare. Il Signore ci viene a liberare, ci propone di seguirlo, ma a noi la libera risposta, noi possiamo dire sì o dire no a questa voce, a questa presenza, possiamo deciderci o meno a seguire Gesù. Noi pensiamo che ragionando eh, e facendo di testa nostra eh, o seguendo le mode del mondo siamo davvero liberi. Qui funziona al contrario, se io seguo qualcun altro, seguo la parola di qualcun altro, questo signor qualcun altro mi porta alla libertà vera. C'è però da conoscere la sua voce, quante volte quando sentiamo il Vangelo o ci viene spiegato, siamo ad una catechesi e ci viene annunciata la verità per quanto esigente possa essere dentro di noi diciamo ecco è vero, ecco riconoscere la voce della verità, riconoscere Gesù e significa anche imparare a rifiutare le false voci ma fuggire via da loro, vedete? Quali sono queste falsi voci? Sono le voci del maligno, sono le voci della tentazione, sono le voci delle nostre voglie sbagliate, sono le voci del mondo, delle persone che ci danno consigli sbagliati. Ogni scelta significa seguire una parola. Esempio, prendiamo gli immigrati, le chiacchiere che ci sono fuori, eh ma questi vengono a toglierci lavoro, eh ma questi sono pericolosi, eh ma se ne stessero a casa loro, aspetta, queste sono le voci traviate, ma la voce del pastore qual è? Ero forestiero e mi avete ospitato. Punto. Seguire il pastore. Capite? Seguire la voce del pastore in mezzo alle tante voci, alle tante chiacchiere interne o esterne. Si tratta di scegliere se essere pecorelle di Gesù o essere pecoroni nel, del mondo. Eh, o ci massifichiamo, diventiamo tutti uguali. Tutti fanno così, dobbiamo farlo tutti. Tutti vestono così, dobbiamo vestire tutti così finire fotocopie, come diceva Carlo Acutis, o seguire il pastore che ci rende liberi e autentici davvero. Perché questo accade, noi abbiamo bisogno di scendere, vi dicevo prima, nel nostro cuore, di aprire il cuore alla parola di Dio, anche quando meditiamo il Vangelo, per esempio quotidianamente, non è soltanto leggerlo a posto, basta, la so, perfetta, no, è fermarmi, e leggere e fare mia quella parola e meditare su quella parola e lasciarla entrare nel mio cuore perché divenga la sorgente del mio agire così saprò e sarò sempre più forte nel riconoscere tra le tante voci la voce del pastore seconda immagine che cercherò di concretizzare il più possibile dato che non capivano Gesù dice io sono la porta se uno passa entra attraverso di me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pascolo Cosa significa? Allora, la porta cosa serve? Guardate una porta. La porta serve a farti entrare in un altro ambiente o uscire. Ecco, Gesù è una porta che ti permette, ci permette di entrare in una relazione piena con Dio. Cioè, se io credo in Gesù, entro in relazione piena con Dio. Dio entra in me e sono salvato, trovo ristoro. Ma questa è anche una cosa molto concreta nelle nostre scelte quotidiane, perché vedete, noi tante volte viviamo rinchiusi in noi stessi, tra le nostre quattro mura. Passando attraverso di Lui, io posso entrare sia in relazione con Dio e sia entrare in relazioni autentiche con gli altri. Concretizzo perché è importante. Esempio, io vivo rinserrato nella paura di morire. Ecco, se io incontro Gesù, se io mi apro la fede in Lui, passo attraverso questa porta... Entro in una relazione piena con Dio ed esco da questa schiavitù della paura, per esempio, della morte. Scopro e vivo pian piano la morte come incontro con mio padre. Oppure, pensate nelle relazioni fraterne. Io uh, ho litigato una persona, nutro il rancore verso qualcuno. Con le mie sole forze io non riesco ad andare oltre. C'è un muro tra me e questa persona. Cosa ho bisogno per incontrarla? Che oltre al muro ci sia una porta, perché altrimenti io non riesco a passare dall'altra parte. Ecco, questa porta chi è? Questa porta è Gesù. Che vuol dire passare attraverso Gesù? Prima cosa mi rivolgo a Lui, prego il Signore per questa persona e per me che mi dia la forza, sentimenti nuovi nel cuore. Secondo, cosa mi dice di fare Gesù? Nel Vangelo cosa mi dice? Perdonate e sarete perdonati nella misura con cui misurate gli altri, sarete misurati voi. Dunque, per entrare in relazione con questa persona, attraverso questa porta che è Gesù. Quel Gesù che ci dice di essere venuto a darci la vita ed essere venuto a darcela in abbondanza. Ecco, Gesù è la via per una vita piena. C'è una porta per uscire dalla nostra solitudine, dalla nostra incapacità di amare, dalla nostra paura della morte. Quella porta è Gesù. C'è un pastore che ci libera dalle nostre schiavitù e passo passo con la sua voce la sua presenza ci guida. Il punto però qual è? Che il guardiano che c'è dentro di noi sappia riconoscerla la sua voce, accoglierla e seguirla. Così saremo condotti alla vita piena. Pace e bene a tutti.